Mi piace dire qualche breve parola sul mio ultimo libro che si chiama Fra Panica Reyung, un nuovo umanesimo interculturale. Mi piace muovere da una vicenda attuale che sta diciamo, prendendo tutta la nostra attenzione, cioè la vicenda del coronavirus. È noto quanto i mezzi di comunicazione di massa, la televisione, la radio, eccetera, hanno creato diciamo, un problema, hanno creato una realtà linguistico emotiva, ingenerando panico, confusione, caos, eh, a fronte di una consistenza relativamente piccola del problema della sua oggettività. Abbiamo visto a Milano gente che ha... Eh, ha saltato, ha preso salti i supermercati, li ha svuotati, insomma, c'è stata l'impressione che si sia scesi al di sotto dell'umano, nell'infraumano, che si siano si emersi mostri dalla nostra psiche inconscia. Questo è interessante perché la seconda parte del libro è dedicata a un confronto tra questo grande mh, intellettuale che si chiama Panikar, filosofo e teologo, e Jungo, che è il, uno dei più grandi psicologi del profondo. Del XX secolo. E allora io mi sono chiesto, ma possiamo ridurci, diciamo così? Eh, L'occasione del libro è stata un'altra, ma simile, però oh, l'ho adattata a questa cosa qui. Allora, il libro eh, è un contributo alla costruzione di, una nuova, di un nuovo orizzonte umanistico, di un nuovo umanesimo che, nei tempi in cui viviamo, che sono tempi di globalizzazione, e quindi un umanesimo che faccia che un soli di quello che di umano c'è in noi, che ci eviti diciamo, queste ricadute. Nel nostro tempo una nuova prospettiva umanistica non può che essere interculturale, perché viviamo in un mondo globalizzato, incontriamo tutte le culture, compresa quella cinese, che è una grande cultura, nonostante il coronavirus, e non può che essere non antropocentrico. L'antropocentrismo è stata parte della storia degli effetti dell'umanesimo. E Io invito eh, chi vorrà a leggere questo libro, in cui eh, che chiarisce, offre un chiarimento, lo declino in maniera piuttosto ampia, delle brevissime cose che ho avuto la possibilità di dire in questa intervista.